Quindi se abbiamo dei soldi da investire possiamo guadagnare aiutando le imprese italiane, è corretto? So cosa state pensando In questo momento storico non è rischioso parlare di investimenti? Ci sono in queste settimane persone che sono rimaste senza lavoro, senza un reddito, commercianti che rischiano di chiudere addirittura definitivamente la loro attività. È perfetto ecco, vederlo sì, vuoto adesso, sì. no? Eh, certo. Io penso che non bastano due o tre anni per, per ricominciare. Riprendere. Per capirlo, facciamo un passo indietro, quando ho ricevuto questa email. Buongiorno, Simone. Mi chiamo Matteo, responsabile marketing di Cryptalia. Siamo una startup innovativa dedicata al peer-to-peer -peer lending. Questa piattaforma regolamentata mette in contatto piccole e medie imprese con progetti da finanziare con investitori alla ricerca di investimenti ad alto rendimento. Ho visto il tuo canale YouTube e lo reputo interessante. Saresti interessata a una collaborazione? L'unico modo per scoprirlo è andare a parlarci. Ok, oggi siamo qui con Diego, il CEO di Cryptalia, che la definizione è una piattaforma di crowd lending peer-to-peer. -peer. Io già qui mi fermerei un attimo per spiegare questi due termini. Ok, okay. allora crowd lending eh, sono prestiti distribuiti alla folla peer-to-peer -peer, tra persone. Eh, nel nostro caso c'è una società, un'azienda e eh sì. ci sono una folla, diciamo questo crowd, sì. di investitori sì. che prestano dei soldi a queste società, da lì la parte di lending. Per gli investitori cosa comporta questo? Allora, per gli investitori comporta accedere a delle opportunità di investimento diverse rispetto a quelle a cui sono normalmente abituati, sì. perché sono normalmente azionari o diciamo di reddito fisso, tipo dei bond. In questo caso l'investitore comporta che sta investendo direttamente uh, su delle società, quindi delle realtà. Uh, locali, nel nostro caso in tutta Italia ma anche in tutta Europa ah. e quindi sta prestando direttamente i propri risparmi, i propri soldi a cambio di un interesse quindi c'è un ritorno economico a delle società che hanno dei progetti di crescita. Quindi diciamo che questo risponde un po' alla domanda che avrei potuto avere quando ero più giovane, Che, sei bello, sei che adesso... <ride> però proprio all'inizio avevo iniziato a lavorare subito dopo l'università e cosa succede? Da bravo italiano, visto che ero ancora a casa con i miei, ho iniziato ad accumulare un po' di capitale. Quindi mi ritrovavo con dei soldi che da un lato sapevo che tenerli di fermi era un po', erano un po' sprecati, ma dall'altro andare a fare cose sul mercato azionario o cose che non capivo mi sembrava rischioso. Quindi invece oggi ci sarebbe questa ulteriore opportunità di investirli in queste realtà. Se però dovessi investire in queste cose avrei due domande fondamentali, che sono se è una cosa sicura e qual è il ritorno economico. Ok. Cominciamo da, dalla prima domanda, se sì. è una cosa sicura. Eh. Abbiamo visto anche negli ultimi tempi che eh, abbiamo chiamato i eventi, diciamo, disruptive, per sì. dire questa parolaccia in inglese, sì. che causano dello stress a livello economico, quindi la sicurezza, la certezza assoluta non esiste mai. Sono dei progetti sicuri su cui investire? Sì, sono dei progetti sicuri perché sono progetti di crescita di aziende già stabilite, quindi che hanno già un business model che funziona, che sono operativi da alcuni anni. Io ho un'azienda da dieci anni che esiste, ho un progetto di crescita, non riesco a finanziarmi agilmente con le banche perché ci mettono troppo, non finanziano tutto il progetto, chiedono, chiedono garanzie personali che non posso dare perché se io sono un imprenditore e voglio fare un progetto da un milione di euro e non ho una casa, da un milione di euro è la garanzia, Già. quindi non riesco, a, non riesco a finanziarmi col canale tradizionale. Nel nostro caso però facciamo un vetting, quindi controlliamo molto bene questi progetti per garantire agli investitori che non stanno investendo in qualcosa che non ha diciamo, delle sicurezze. Sì. Quindi uh, i ritorni previsti sono anche più alti rispetto agli investimenti tradizionali se i ritorni medi che noi abbiamo chiesto sono attorno all'8, 9% okay. annuo, è tutto diciamo per gli investitori, così abbiamo delle cifre, ottimo Diego, vedo qui un mega bitcoin e anche il vostro nome, quindi si parla di criptovalute, cosa c'entrano col vostro progetto? Bella domanda, criptovalute io ci credo da sempre, tra virgolette, ho cominciato a a interessarmi a Bitcoin nel 2012, all'epoca vivevo in Cile e ho un amico, un collega argentino, mi ha cominciato a parlare del Bitcoin, di come in Argentina, ad esempio, stavano usando Bitcoin perché il governo attuale dell'epoca aveva proibito a, a, alle persone di risparmiare in dollari, c'è un'inflazione pazzesca in Argentina. Quindi lì ho conosciuto il Bitcoin, poi nel 2014 ho avuto la fortuna di fare un progetto molto interessante con blockchain per una banca, una delle top ten banche del mondo mentre vivevo là in Cile e ho cominciato a balenarmi l'idea di utilizzare queste nuove tecnologie per non solo trasferire valore tramite eh, perché mm -hmm. ti pago pagano Bitcoin e non ci sono assolutamente intermediari, ma anche per utilizzare eh, queste tecnologie per trasferire asset finanziari che non fosse solo il pagamento quindi stiamo parlando di prodotti di debito, equity, asset finanziari, chiamati in questo modo. E da lì è nata un po' l'idea di Criptalia. Quindi il nostro focus è quello di eliminare il maggior numero possibile di intermediari e spostare tutta questa gestione di prodotti di investimento, asset finanziari, sulla blockchain. Per quello diciamo il nome Criptalia ed è per quello diciamo, l'obiettivo finale della nostra piattaforma. Ad oggi stiamo utilizzando soltanto la parte di blockchain. Ogni prestito che viene pubblicato in piattaforma viene fatto a pezzettini, okay? Okay. quindi noi lo spezzettiamo ogni euro, ogni euro viene convertito in un token. Questo token viene emesso e gestito attraverso una blockchain pubblica, che nel nostro caso è Ethereum. Quindi ogni utente ha dentro il wallet di Cryptalia un proprio indirizzo con i token che rappresentano uh, gli investimenti che ha realizzato sulla piattaforma. Anche perché sulla blockchain è un registro pubblico, esatto, è più trasparente. La blockchain è un registro pubblico, accedere alla blockchain, leggerla è gratuito, è lo può fare chiunque persona, non serve il permesso di nessuno, quindi tutto quello che c'è sulla blockchain è assolutamente verificabile, quindi è verificabile ogni progetto che noi abbiamo concluso, è verificabile come sono stati distribuiti questi token agli investitori. Va bene, molto interessante questo pezzo, ora però mi viene in mente se volessi effettivamente fare questo investimento, come funziona tecnicamente? Cioè dovrei andare in banca o si può fare tutto online? E online ad esempio serve una carta di credito, cioè come funziona? Allora funziona tutto online, uno si registra online, deve riempire mm -hmm. diciamo, i propri dati anagrafici sì. Una volta che il profilo è, è diciamo, identificato e verificato si può cominciare ad investire okay. eh, Si può eh, diciamo, mandare i soldi attraverso un bonifico bancario, sì. ogni, ogni utente di piattaforma ha il suo IVA. Quindi l'IBAN è personale proprio di ogni persona. Infatti, il processo di apertura di un conto su Cryptalia è in realtà un conto uh, di moneta elettronica. Quindi l'IBAN che ogni utente ha è il suo. E può anche decidere l'utente se volesse rifare un, un deposito utilizzando la carta, quindi la carta okay. di debito, di credito. Va bene, anche una prepagata. Per anche se le prepagate funzionano, quindi okay. può mettere l'importo minimo per. Uh, di investimenti sono 20 euro quindi visto che mi hai parlato di investimento minimo da 20 euro mi viene in mente se dovessi investire delle cifre relativamente piccole come ad esempio 100 euro non c'è il rischio che magari le vostre commissioni si mangino un pochino i guadagni quindi quanto sono le vostre commissioni le nostre commissioni sono zero <ride> quindi non c'è nessun rischio <ride> di mangiarsi <ride> a nulla quindi, per chi mette dei soldi e c'è un rendimento atteso è quello, è quello. Evidentemente noi siamo sostituto d'imposta per cui sugli interessi dei pagamenti facciamo la ritenuta delle tasse. Ok, quindi se voi date l'8% di interesse e io investitore prendo completamente questa cifra, mi viene da chiedersi perché esiste Cryptalia, cioè dov'è il vostro guadagno? Beh, allora noi guadagniamo dal fatturato che facciamo alle aziende che mettiamo in okay. piattaforma. Quindi sono le aziende diciamo quelle che pagano per i nostri servizi di raccolta di capitali. Okay? Quindi noi abbiamo normalmente una Success Fee, quindi una, una commissione che abbiamo a successo. Se il progetto non chiude, ah. noi non fatturiamo. È un circolo, diciamo. Eh, positivo sì. e virtuoso in cui noi cerchiamo delle aziende che potenzialmente abbiano successo sulla piattaforma su cui noi investiamo ed è un, un investimento doppio, okay? perché se, se selezionassimo delle aziende che sappiamo che non andrebbero bene o non funzionerebbero in piattaforma, eh, prima di tutto ci perdiamo anche noi sì. e non fatturiamo nulla. Quindi... Eh, non raccoglie il, no, il capitale esatto, quindi cerchiamo eh, sempre di andare a trovare le aziende insomma, che ci danno fiducia qui ci sono tanti concetti sì, sì, sì. che vanno da eh, sia dagli investitori mm. che ci conviene investire in questi tipi di prodotti in categorie chiamate di reddito fisso in cui io investo un capitale e ricevo delle cedole sì. eh, periodiche e dal punto di vista dell'azienda sì, sì, perché sì, sì, quando si eh, finanzia eh, questo capitale lo rende alla fine fa leva finanziaria con questo capitale, migliora tutti gli indici finanziari in bilancio e quindi paradossalmente io vado a finanziarmi su Cryptalia, faccio un prestito bullet a 18 mesi, mm -hmm. e poi con i miei bilanci migliorano subito, vado in banca e ottengo delle linee di credito per lavorare su un circolante molto meglio. Quindi, siamo nemici delle banche? Assolutamente no! Siamo dei partner delle banche perché li aiutiamo aiutando le, le aziende a finanziarsi in modo smart, anche a migliorare i rati finanziari che permettono a, alle banche di offrire dei prodotti con um, diciamo dei tassi anche più per, interessanti per loro. Ottimo, quindi abbiamo un portale trasparente, senza commissioni e su cui è facile investire. Sono convinto e voglio farlo, quindi a questo punto io devo aspettare che qualche azienda metta sul vostro portale dei progetti o avete già qualcosa? Allora ad oggi ci sono tre aziende in raccolta, a breve sarà disponibile anche quello che noi chiamiamo mercato secondario, questo mercato secondario, questa bacheca permette a di vendere dei pezzi di crediti nel caso io avessi bisogno di liquidità okay. Quindi immaginiamo il caso investito in un progetto a, a 24 mesi okay. e dopo 6 mesi mi servono 1.000 euro perché okay, insomma, devo cambiare la macchina devo fare sì, le cioè mi cose esatto l'imprevisto classico e ho bisogno di questi 1.000 euro posso mettere in vendita non tutto l'investimento eh. che ho fatto ma un pezzettino l'investimento mm. che ho fatto fermo eh, per 2 anni cinque anni mi spiega posto a viettare. C'è la possibilità di uscire. Quindi. Ok Diego è tutto chiaro, eh, casomai potrò raccogliere delle domande, se le avete le potete lasciare sotto questo video o sul mio Instagram e quindi può essere che torno con queste domande anche se mi sembra tutto chiaro. Direi che non c'è nient'altro da fare se non andare su www.creditaglia.com se sei rimasto fino a questa parte del video ben fatto perché mi hanno appena chiamato da Cryptalia e per te c'è l'opportunità andando su cryptalia.com di avere un rimborso delle tasse che dovresti pagare su tutti gli utili che fai con i tuoi investimenti meglio di così